l'altro di salizio San Francesco vi accompagno dentro al salone del Colonnato. Eh, era il secondo, eh, la seconda corte aperta, e eh, originariamente eh, qua sopra, dove oggi vediamo la vetrata. Eh, Pioveva e quindi veniva raccolta l'acqua. L'acqua che veniva poi convogliata in quella che oggi è questa eh, cisterna o quello che rimane della, della cisterna e eh, poi veniva distribuita all'interno del, del palazzo. Eh, durante la prima guerra mondiale è stato anche ospedale militare e in ricordo di questo abbiamo anche una... una una targa perché il figlio di Ivan McKenzie morì durante la prima guerra mondiale, quindi venne attrezzato, il padre decise in memoria del figlio di attrezzare parte delle, della sala. Eh, una delle curiosità che spesso io racconto ai miei visitatori è guardate la dimensione delle colonne sui quattro lati su tre lati sono uguali e il quarto lato, quello verso Piazza della Meridiana invece sono diverse sono molto più grandi perché al piano superiore, poi lo vedremo ehm, era stato allestito il salone cioè è stato allestito il salone del Cambiaso il salone principale del, del palazzo oggi dietro a ehm, le, le, alcune di queste di, eh, realizzate da Gino Coppedè eh, sono eh, state attrezzate degli spazi espositivi perché dentro a Palazzo della Meridiana eh, oltre a fare le visite guidate, eh, oltre ad ospitare eh, congressi, matrimoni eccetera ci sono anche delle, degli spazi espositivi quindi eh, il vecchio concetto dei Palazzi dei Rolli che eh, ospitavano viandanti, eh, principi, re, oggi eh, lo abbiamo riscoperto eh, utilizzandolo per ehm, ospitare i turisti che sono nella città di Genova.